Torino è la città in cui sono nata e in cui vivo. In principio era solo uno sfondo. Da giovani si è proiettati verso il futuro, verso nuove esperienze. I legami col passato sono spesso qualcosa di ingombrante, un fardello di cui disfarsi. Con il passare degli anni la situazione cambia e cambia anche il punto di vista. Quello che un tempo è stato solo uno scenario come un altro, guadagna terreno fino ad assumere un ruolo significativo. Di certo il mio lavoro ha avuto il suo peso in questo cambio di prospettiva. Da vent'anni lavoro presso l'archivio storico della città e mi occupo dell'attività espositiva. Perché un archivio è uno scrigno che nasconde i suoi tesori e il mio compito è selezionarli e assemblarli per raccontare la storia della città anche e soprattutto ai non addetti ai lavori. Per chi non lo conosce, un archivio è il polveroso labirinto di Scappali che inchiotte inesorabilmente l'arca perduta di Indiana Jones a conoscerlo invece è una miniera di storie che aspettano solo di essere raccontate storie di persone di luoghi, di edifici insomma storie di città quando la frequentazione diventa assidua si finisce con l'affezionarsi e così col passare degli anni il mio rapporto con Torino si è trasformato e la città è da semplice sfondo è diventata una protagonista della mia storia. È stato soprattutto ritrovare tra le carte i luoghi familiari che mi ha determinato la svolta. La chiesa di San Massimo di fronte a casa mia, le mete delle passeggiate con i miei cani, dai volabalbo i giardini Cavour, che nell'Ottocento si chiamavano Giardino dei Ripari, perché sono stati costruiti sulle antiche fortificazioni, i murazzi, che erano abitati dalle lavandaie, le vie e le piazze che attraverso ogni giorno, piazza Bodoni, dove un tempo si svolgeva il mercato, piazza San Carlo, piazza Castello, la Galleria San Federico, che in precedenza si chiamava Natta, e poi è stato entrare nelle vite delle persone che hanno vissuto nei luoghi dove oggi vivo io, di quelle famose come Camillo Cavour, che abitava al numero 8 della via che gli è stata intitolata, come Alessandro Antonelli, il visionario creatore della Mole, e di quelle sconosciute, persone disegnate con grazia e precisione oppure soltanto abbozzate in tante stampe e quelle immortalate in innumerevoli scatti fotografici. Il passato ha trasformato la mia percezione di Torino arricchendola di significati. L'ha fatta sentire il mio luogo, la mia casa. E quando guardo fuori dalla mia finestra e scorgo la guglia della mole, a volte ripenso alle parole di Antonelli, che dopo infiniti dibattiti, a 80 anni, ricevendo dal sindaco l'incarico di portare a termine quella costruzione che pareva interminabile, gli assicurava «l'impegno che spiegherò per compiere l'edificio non sarà certamente infievolito dall'età».